Salve a tutti amici artisti e benvenuti in questo nuovo video Oggi tratteremo un argomento molto delicato eh, che stiamo vivendo tutti, eh, soprattutto per l'Italia da ieri, ieri a oggi è successo insomma, una cosa abbastanza preoccupante in pratica tutta la penisola è diventata zona rossa Allora, eh, vabbè, l'argomento coronavirus penso che in, in rete sono passati molti video che ne discutevano dell'argomento e, appunto, la questione è proprio questa: che la situazione eh, va peggiorando. Infatti eh, il virus è scoppiato in Cina. Tutto quello che è successo poi al nord: eh, queste sono di persone che danno decisa qua al sud, ma a prescindere se fossero persone del nord o del sud. Come sono arrivati anche qua al sud, il virus si sta diffondendo. Come ho detto già prima, tutta l'Italia è entrata in quarantena. Adesso mi domando e dico, cosa ancora dovrà succedere? Cosa ci dobbiamo aspettare? Anche perché tra l'altro mi sembra di capire che non tutti hanno compreso la gravità della situazione. Eh, allora, a parte i giovani per strada che pensano che possono ancora fare la bella vita e quant'altro, quando invece, come stanno dicendo in continuazione in tv, state a casa, state a casa, e cosa che non stanno facendo, o meglio, non tutti stanno facendo, i primi a essere a rischio sono le persone anziane, scendi, eh, per chi si è obbligato magari a scendere, chi trovi per strada, le persone anziane. Siamo arrivati al punto dove praticamente eh, quelli che devono avere soccorso alle persone infette devono fare una scelta, eh, se soccorrere una persona che ce la può fare, una persona pensando che magari non ha possibilità, in pratica sono costretti a lasciarla morire, quindi questo è quello che dovrebbero capire. Poi circolano molte notizie in rete, ovviamente poi sta il soggetto singolo riuscire a capire quali sono le notizie vere e quelle no. Poi stanno succedendo tante cose che stranamente stanno succedendo adesso, la situazione delle carceri, carcerati che sono evasi, che solitamente, che non mi ricordo mai che è successa una cosa del genere dove vadano tanti carceri tutti insieme, si fosse nell'evasione di uno o di due ma non così tanti insieme in questo momento, ehm, magari c'è chi dice che si tratta di, quando il coronavirus di una semplice influenza, ma non mi ricordo mai che quando gli altri anni si è parlato di influenza si sono chiuse le scuole, i negozi eh, e si è entrati tutti in quarantena, quindi evidentemente veramente la cosa è più grave di come alcuni possono pensare. Eh, che altro posso aggiungere? Che comunque la situazione è difficile. Eh, per l'Italia forse proprio perché non, perché non siamo preparati e abituati a queste cose. La situazione è destinata a precipitare. I cinesi, come abbiamo visto, subito si sono vattati, chiusi in quarantena, infatti per loro la situazione per fortuna sta migliorando. Ma noi che prendiamo sempre le cose così alla buona, le cose vanno peggiorando. Uh, ieri per esempio quando Conte ha detto in tv uh, che tutta l'Italia entrava in zona russa, in pratica tanti hanno assaltato i market per uh, accapararsi il cibo, quando è stato detto così chiaro non rinchiudetevi, non, uh, in zone affollate, pieni di persone, state a casa, invece subito tutti quanti a fare spese eh, accaparsi il cibo, richiudarsi tutti in questi market pieni di personaggi accalcati, cioè non a tutti è chiara la gravità della cosa e il comportamento che devono uh, avere. Allora che altro possiamo aggiungere? Uh, magari alcune domande che mi sono posto sin dall'inizio, per esempio da dove nasce il virus? All'inizio si è detto che praticamente sarebbe nato uh, dai serpenti, dai pesci da cose, tipo cose che mangiano i cinesi ma si è sempre saputo che i cinesi mangiano insetti, serpenti, pipistrelli topi, cani, di tutto quindi voglio dire è da escludere questa possibilità è più probabile che sia nato volontariamente preparato volontariamente in laboratorio chissà da chi e perché e poi è stato fatto uscire e ha infettato così tante persone chi c'è alle spalle? neanche in questo si sa per certo, alcune fonti dicono cinesi francesi americani, sa forse gli americani, boh. circolano ancora altre notizie eh, per quanto riguarda probabilmente un numero di militari che dovrebbero arrivare qua dall'America, chissà eh, per fare cosa, forse per servizi d'ordine. Poi la cosa qui in Italia forse e anche che non avendo capito tutti la gravità delle cose dei fatti, uh, non si è compreso che se eh, gli ospedali non riescono a contenere il numero di persone che devono soccorrere, tanti saranno andati a casa a morire praticamente. Quindi per questo forse la televisione e non è una scoperta, sta continuando a dire state a casa, state a casa. E invece come dicevo prima. Tanti giovani se la prendono alla leggera, ma sì, qua e là andiamo così, al bar. E io per per strada. Come andranno le cose? Staremo a vedere. Probabilmente la situazione è destinata a degenerare a precipitare, perché... Almeno per adesso le cose non stanno bene. Potremmo chiamare questo vlog uh, diario di bordo, uh, della situazione del coronavirus. Quindi a seguire farò altri vlog così per aggiornare tutti quanti, anche i vino sanitari della situazione che viviamo qui. E quindi, niente, uh, al prossimo vlog.